buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vedremo un visore stereoscopico ci sono due lenti posto a una distanza media di 6,5 cm diciamo che la distanza interpupillare può variare la distanza dei due occhi tra 5,5 e 7,5 cm e questo visore Permette di vedere un'immagine, si forma un'immagine stereoscopica, quindi si apprezza la profondità. L'invenzione del, del visore stereoscopico risale intorno al 1830 ed ebbe diffusione, questo strumento ebbe un'ampia diffusione in tutto l'Ottocento, secolo scorso, adesso ha ancora un utilizzo diciamo, collezionistico e didattico.